Ciao a tutti, oggi prepareremo il vin brulee. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono vino rosso, zucchero, stecca di cannella, chiodi di garofano, anice stellato, noce moscata, buccia di arancia, buccia di limone e buccia di mandarino. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno il boccale lo zucchero, buccia del mandarino, mi raccomando non ci deve essere la parte bianca, buccia del limone, buccia dell'arance, l'anice stellato, di garofano, la noce moscata, una stecca di cannella tagliata in due e il vino. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo cuocere per 18 minuti. 100 gradi. Velocità 1. Il film è pronto. Adesso lo andremo a filtrare con l'aiuto del cestello. Vimbrulè! Grazie e alla prossima ricetta!